Ellen Pompeo, la beauty routine della sexy star di Grace Anatomy. Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Meredith Grey nella fortunatissima serie tv Grace Anatomy, Ellen Pompeo è una delle donne più affascinanti dello star sistema. Nonostante siano trascorsi anni dalla sua partecipazione alla prima stagione, Elena ha preservato tutta la sua bellezza. Ecco quali sono i suoi consigli per avere una beauty routine da vera star. Helen Pompeo. Ecco come essere sempre al top. Il lavoro di attrice può mettere seriamente sotto stress il fisico, impegnato a reggere ritmi molto stressanti, Helen Pompeo però possiede un elisir di giovinezza e ha dimostrato al pubblico che sia possibile mantenersi in splendida forma. Il primo aspetto da tenere a mente riguarda la cura della pelle, la star di Grace Anatomy ha rivelato in più occasioni di avere avuto in passato problemi con il suo incarnato. Ma di averli risolti usando solo prodotti naturali e biologici. La Pompeo ha sempre dichiarato di non essere mai ricorsa al botox e di voler evitare qualunque tipo di intervento di chirurgia estetica, secondo lei è importante accettare i segni del tempo e continuare a valorizzarsi nonostante il passare degli anni. Per avere una pelle luminosa e priva di impurità. Evita make-up troppo pesanti e coprenti, Elena infatti cerca di non truccarsi qualora non abbia impegni di lavoro. Il suo unico vezzo è il rossetto, in particolare quelli di Tom Ford, che hanno una lunga durata e delle tonalità molto particolari. Un altro aspetto importante della sua beauty routine passa attraverso la cura dei capelli. Anche in questo caso l'attrice evita di sottoporsi a trattamenti eccessivi e si limita, quando può, ad usare un balsamo naturale per renderli morbidi e lisci. Per fare sì che anche il corpo si mantenga giovane come il viso, la Pompeo tutti i giorni, compresa la Domenica, si dedica alla corsa, allenando il suo fisico a rimanere tonico e asciutto, i risultati sono assolutamente invidiabili. Ellen e il successo della sua Meredith Grey. Attrice statunitense da allinnata bellezza, Ellen Pompeo è diventata un'icona del mondo della televisione per aver partecipato alla serie TV Grey's Anatomy, interpretando il ruolo principale della dottoressa Meredith Gray. Il pubblico si è immediatamente innamorato del suo personaggio, una donna forte e fragile al tempo stesso, combattuta tra una passata dolorosa e un grande desiderio di riscatto, la sua storia d'amore con l'altra icona sexy Patrick Dempsey ha fatto la storia, facendo innamorare migliaia di persone. Nonostante siano passati più di dieci anni dalla prima stagione… L'attrice si è sempre dimostrata entusiasta all'idea di continuare questo importante progetto, rivelando di essersi molto affezionata a Meredith. Bella e determinata, Ellen Pompeo è anche un'icona di stile e di eleganza, il suo fascino non è mai passato inosservato e in molti si sono chiesti quale sia il suo segreto per apparire sempre impeccabile. A 47 anni, la splendida Ellen è una donna realizzata, sia nel lavoro che nel privato, la sua vita procede a gonfie vele e i fanno un perdono occasione per dimostrarle il loro affetto, sperando che anche Meredith un giorno possa vivere il suo stesso lieto fine.